Ciao a tutti, io sono Matteo Bortolon della Fionda, con l'Urgenza oggi siamo con Maria Francesca e parliamo di audit del debito, parliamo di beni comuni. Ciao Maria Francesca, Ciao. Gra grazie, grazie di essere unita a noi. Ora, eh, presentandovi, tu lavori, ho visto, in, uh, sei segnista di ricerca in diritto costituzionale, quindi lavoro all'università, però sei anche una militante, un attivista che sei attiva nella rete napoletana e la Rete Nazionale dei Beni Comuni Emergenti, nonché della consulta di odite sul debito. Puoi iniziare a dirci come ti sei approssimato con queste realtà e cos'è che magari ti ha colpito della loro importanza di queste mobilitazioni e di queste tematiche? Sì, allora io mi sono iniziato diciamo, il percorso con l'asilo, che è è cioè, insomma, una realtà, un bene comune che è nato all'interno di uno spazio che si chiama Ex Asilo Filangeri, cioè il palazzo si chiama Ex Asilo Filangeri a Napoli, ed è proprio nel centro di Napoli. È uno spazio che è stato occupato eh, nel 2012 da lavoratori e lavoratrici dell'arte, della cultura e dello spettacolo ma eh, con un'occupazione che doveva durare tre giorni, eh, che doveva essere simbolica perché in quel momento lo spazio era sottoutilizzato, e perché era stato dato in concessione al forum, alla fondazione che era incaricata di organizzare il forum delle culture e quindi l'occupazione voleva essere un po' un appunto, occupare, uno spazio che era simbolico per le politiche, per un certo tipo di politiche culturali che si voleva contestare, sia per la precarizzazione del lavoro artistico-culturale, sia per la politica... Dei grandi eventi che tende molto a concentrare risorse, direzione artistica, eccetera. Però poi subito si è sviluppato un po' quello che poi è stato, ehm, quello che poi mi ha tratto nell'asilo, cioè la volontà di non tenere lo spazio come un collettivo, ma anche ehm, e soprattutto aprirlo alla città, cioè renderlo uno spazio utilizzabile da tutti e da tutte. Uh, gestito da un'assemblea aperta con il metodo del consenso e, uh, e quindi diciamo, dal punto di vista artistico ma in realtà anche politico privo di una direzione artistica uh, o di una direzione appunto sui contenuti ma che accoglie tutte le iniziative purché coerenti con principi di antifascismo, antirazzismo, antisessismo e quindi diciamo, quello che mi ha attirato in primo luogo è stata questa volontà di costruire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 eh, appunto come modalità d'uso di, di proprietà condivise da parte di una comunità di riferimento che si dà da sola appunto attraverso l'uso le norme per autoregolarsi e un po' diciamo è quello che è avvenuto con, con l'asilo che ha scritto una dichiarazione d'uso civico e collettivo urbano proprio a partire dalle pratiche d'uso eh, con cui si andava gestendo questo spazio appunto autogestito inizialmente occupato e poi autogestito attraverso le assemblee ma ehm, questa dichiarazione quindi era al tempo stesso una riflessione sugli usi che c'erano, ma anche una volontà di renderli quanto più possibili aperti e accessibili anche a chi viene da fuori. Quindi, se c'è un'assemblea, come possiamo fare in modo formalmente e sostanzialmente che questa assemblea possa, possa essere a disposizione di tutte le persone che vogliono intervenire, come la rendiamo pubblica, come eliminiamo gli ostacoli che ci sono comunque rispetto all'accesso e uh, poi appunto si è trovato un, una serie di negoziazioni lunghe, piuttosto lunghe con l'amministrazione, si è trovata questa strada dell'uso civico e collettivo urbano con cui appunto il comune con una delibera della giunta, il comune proprietario dello spazio ha potuto riconoscere la dichiarazione scritta dalle stesse assemblee, tra l'altro impegnandosi uh, in prima persona a sostenere questa dinamica considerato che il comune si è comunque fatto carico delle spese di gestione e delle man della manutenzione straordinaria, questo è importante perché spesso una delle problematiche dell'azione che proviene diciamo, dalla, dal basso di autogestione eccetera e delle azioni mutualistiche è quello che rischia un po' di sostituirsi a quello che dovrebbe fare l'istituzione, invece comunque uh, sicuramente questo, questa forma di sostegno non ha risolto il problema del tutto ma è stato un segnale che è stato anche rivendicato, anche in modo conflittuale inizialmente dalla comunità, di impegno della città, che non soltanto delega uh, la gestione di uno spazio culturale autogestito alla, alle comunità, ma anche uh, si impegna in parte in prima persona a sostenerlo. E poi diciamo, un simile percorso giuridico è stato seguito da altri sette beni comuni che sono stati riconosciuti successivamente ognuno veramente con le più varie vocazioni anche in luoghi diversi della città e, uh, e poi anche ad altri spazi che avrebbero voluto essere riconosciuti ma poi non c'è stato modo non si è riusciti poi a proseguire il percorso quindi scusami sette tutti a Napoli vero? sì, uh, sette, i sette sono tutti a Napoli uh, e quindi sono tipo teatri in dismissione strutture? Eh, sì, come dicevo, molto diversi. Molti sono conventi. In effetti, ah. l'asilo è un convento eh, che poi era stato adattato a, come orfanatrofio, diciamo, per, appunto, asilo. Eh, appunto, poi c'era il Giardino liberato e Santa Fede liberata, che anche sono conventi a Materdei e centro storico. Lo scugnizio liberato è stato un carcere minorile. E, infatti, loro hanno anche mantenuto in parte questa storia l'hanno coltivata, si possono ancora vedere qualche cella ehm, diciamo di quelle che c'era così come l'ex OPG eh, era un ospedale psichiatrico giudiziario infatti poi questi nomi portano tutti questo ex <ride> davanti eh, la Schipa era una scuola l'ex Schipa che per la peculiarità di essere eh, un bene comune al piano terra che ospita sportelli, attività comuni eccetera, però sopra per i piani superiori essere un'occupazione abitativa e, e poi ci sono spazi che sono nati a Bagnoli eh, lì dopo la Villa Medusa eh, che sono appunto nati un po' dalla, dalle battaglie ambientali nate per la bonifica del sito di Bagnoli appunto, eh, che insomma non è inutile che sto a ripetere comunque ormai è una fama nazionale e quindi appunto diverse realtà, diversi spazi, diverse vocazioni tra quelli che poi uh, volevano essere riconosciuti c'era anche un bene comune che in effetti è, uh, uh, è fuori Napoli, fuori dal territorio del comune di Napoli perché è a Pozzuoli, ma è di proprietà del comune di Napoli che è l'ex convitto delle monachelle. Quindi sì, uh, appunto, spazi molto diversi che però hanno seguito, comunque sia si sono messi in rete tra loro, per, sia però ovviamente per un medesimo percorso giuridico ma anche poi per uh, pratiche politiche comuni. Infatti hanno scritto anche una dichiarazione condivisa tutti questi 12 spazi, cioè gli 8 più quelli che non sono stati riconosciuti poi, uh, in cui si danno proprio dei principi comuni. Quindi in effetti è stato un momento in cui si, si è creata proprio una pratica comune e una, una consapevolezza di un percorso politico condiviso. E, mh, così come del resto... Spazi del genere esistono in tutta Italia che hanno anche cercato in tanti casi il riconoscimento come uso civico e collettivo urbano. In effetti c'è stato appunto un percorso di scambio di strumenti ehm, che appunto poi si è consolidato a un certo punto in una rete che si chiama Rete Nazionale dei Beni Comuni Emergenti e Uso Civico che ha ragionato sia sugli strumenti a livello locale che possono essere utilizzati per appunto dare vita a forme comunitarie di gestione dello spazio, sia a proporsi poi sul livello nazionale nel dibattito sull'unipotetica sulla, legge sui beni comuni. Tutte le proposte che ci sono state finora sono state appunto soprattutto nate da ambiti scientifici e o parlamentari, mentre la volontà era anche proporsi nel dibattito con una voce che venisse direttamente dalle comunità degli abitanti,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 dove uh, i trasferimenti statali sono stati tagliati come in tutte le città, però naturalmente in una città che di per sé uh, nasce svantaggiata e avrebbe avuto bisogno a maggior ragione, perché ovviamente quanto più una città è svantaggiata, tanto più ha bisogno di un aiuto statale ovviamente è stata più danneggiata di altre. così come infine poi ci si è chiesti ok, però lo, lo slogan era se il debito è pubblico pubblicamente va discusso, cioè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 Uh, che naturalmente il commissariamento è, è un'istituzione emergenziale che priva l'istituzione democraticamente eletta di potere sul territorio oppure tutti i debiti che hanno avuto a che fare col periodo della finanza creativa che era appunto atteneva anche al precedente decennio alle precedenti amministrazioni cioè mutui contratti a tassi di interesse elevatissimi tra l'altro anche con cassa depositi e prestiti che in origine aveva il ruolo istituzionale di dare appunto finanziamenti agevolati ai comuni e che poi si è rivelato adesso praticare tassi che si potrebbero definire usurari, cioè sopra, molto sopra, ai tassi medi di mercato. Così come erano stati i contratti degli strumenti di finanza derivata. Insomma, Tutte quelle forme che, non appunto dal punto di vista del revisore dei conti, ma dal punto di vista di un giudizio, di una valutazione politica sull'operato politico della giunta, eh, appunto venivano ritenute non, non coerenti con l'interesse generale della città. Ecco bene, mi sembra siamo entrati in pieno nel tema. Fra l'altro, ricordo che a ridosso del referendum del 2011, del giugno 2011, si parlava moltissimo nei movimenti di beni comuni quindi acqua bene comune, lavoro ambiente bene comune, lavoro a bene comune, un po' tutto. Poi in qualche maniera negli anni successivi la cosa si è un po' inabissata, quindi è interessante vedere come questo tema venga mantenuto vivo. A questo punto ti chiederei di eh, dirci un po' quali sono le richieste da parte dei movimenti di base o chi si fa portatore di queste istanze alle istituzioni, cosa si chiedono alle istituzioni per far sì che queste esperienze rimangano saldi, rimangano eh, possano avere una loro continuità nel tempo e non siano soltanto devolute alla buona volontà di militanti che si sbattano. Insomma, mi sembra che eh, ci siano delle richieste ben precise che vengono fatte le istituzioni, no? Sì, sicuramente. Ehm... Eh beh, certo la, la, la dialettica non è, non è semplice però la, la volontà di farsi riconoscere uh, e quindi ricever, ricevere un supporto istituzionale non tanto un supporto quanto proprio un riconoscimento nel senso di andare poi a cambiare le forme istituzionali e ovviamente l'autonomia di queste esperienze. Uh, aver fatto dei, fare dei percorsi giuridici non è mai lineare è in uno spazio autogestito alcuni spazi decidono di non farlo mai eh, anche per legittime ragioni però eh, diciamo appunto quando questo è stato fatto eh, molte di queste rivendicazioni si trovano poi nei documenti che la rete nazionale dei beni comuni emergenti e uso civico ha pubblicato cioè prima di tutto eh, il riconoscimento di quelli che poi si chiamano beni comuni emergenti nel senso che Uh, le diverse proposte di legge che ci sono state hanno dato definizioni diverse dei beni comuni ma quello che è importante è dire che un bene può essere un bene comune non soltanto per come nasce perché nasce necessario diritti fondamentali come l'acqua o come l'aria ma anche perché lo può diventare per effetto di come viene gestito quindi se un palazzo anziché essere chiuso e privatizzato viene gestito dalla comunità per aprirlo allora diventa necessario i diritti fondamentali e quindi diventa un bene comune che deve essere ed è accessibile a tutti. Um, quindi il riconoscimento di queste forme nelle, nelle proposte legislative anche che vengono fatte, oltre che il riconoscimento chiaramente della, de, uh, del potere di autonormazione delle comunità, quindi sia ovviamente uh, di nuovo il riconoscimento delle comunità nella formazione di qualsiasi proposta, normativa si faccia sui beni comuni, ma anche proprio riconoscere quelle che sono le dichiarazioni d'uso civico e collettivo urbano, che poi con diversi nomi vengono approvate dalle comunità, cioè le modalità di autogoverno che si danno alle comunità. Oltre che a uh, quello che dicevo prima, cioè rispetto alla necessità di un sostegno pubblico, di un supporto pubblico, quantomeno. Per, per quanto riguarda utenze, responsabilità e manutenzione straordinaria degli spazi quindi appunto un equilibrio tra l'autonomia, l'autogoverno e allo stesso tempo una responsabilizzazione del soggetto pubblico uh, un'altra richiesta forte che è poi è stata fatta dalla rete nazionale dei beni comuni emergenti e uso civico attiene proprio in parte anche alla tematica del debito nel senso che molto spesso un po' uh, l'automatismo se vogliamo degli enti locali, è quello di, di smettere o valorizzare in senso solo economico il patrimonio, eh, il patrimonio pubblico che, che si ritrovano nel bilancio, e quindi per, per fare cassa. Questo non è una necessità, nel senso che tante leggi ormai riconoscono eh, non solo la possibilità ma anche l'opportunità di predisporre strumenti di valorizzazione non economica Uh, ma sociale, culturale, politica degli immobili uh, e uh, quindi diciamo, uh, ovviamente si va, va poi a privatizzare questa tendenza appunto alla dismissione va a sottrarre spazi uh, sempre di più a qualsiasi utilizzo sociale, culturale e politico, ovviamente i risultati di questo li abbiamo visti molto chiaramente durante la pandemia dove sono poi mancati questi spazi, anche anche gli spazi istituzionali proprio se pensiamo alle scuole o alle istituzioni culturali e noi questo l'abbiamo visto in prima persona perché poi sono poi in realtà che si sono venute spesso a rivolgere anche ai beni comuni per trovare finalmente spazi eh, dove si potessero esplicare queste attività Quindi,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 Ecco, per quanto riguarda specificamente il debito anche dell'attività sul debito su Napoli, quali sono state le richieste dell'amministrazione? Che mi pare di capire da quello che hai detto, e poi insomma, è anche risaputo che l'amministrazione dei Magistris è stata abbastanza dialogica, con questa realtà, molto più di altre amministrazioni di, di, di altre città. Insomma. Sì. Allora, quello che uh, è stato richiesto in prima battuta, è stato. intanto è stato, si è rivendicato che il primo dovere di un'istituzione non è pagare il debito ma tutelare l'interesse dei cittadini ricordando quindi i cittadini e gli abitanti e delle abitanti in generale nel senso di, che è un punto di una concezione di cittadinanza che non si limiti a chi giuridicamente è cittadino o cittadino e, e quindi non pagare i debiti che sono appunto illegittimi questa è stata la richiesta che si è fatta alla città di Napoli in questo senso si è ottenuta una delibera di indirizzo Uh, ad aprile scorso, uh, che uh, è stata importante pur essendo una delibera appunto di indirizzo, quindi non immediatamente vincolante, ma uh, che dava dei che dava istruzioni rispetto alla possibilità appunto di non pagare il debito ritenuto illegittimo. Uh, in particolare rispetto poi alle istituzioni nazionali si è, mh, si è sicuramente fatto un percorso contro diciamo, non soltanto il patto di stabilità che ormai eh, non c'è ma contro tutte quelle norme che impongono poi e che hanno impedito una spesa, una spesa, la necessaria spesa che appunto si rendeva indispensabile durante il periodo pandemico o comunque l'hanno consentita solo all'interno del meccanismo del debito, quindi accumulando debito. Uh, Mentre in realtà la volontà era appunto quella di, di sostenere che il, il primo dovere di un'istituzione non è ripagare il debito ma rispondere immediatamente ai diritti, così come per quanto riguarda il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti esistono, esiste al momento anche una, eh, una proposta, meglio per ora una bozza di proposta di iniziativa popolare che sta promuovendo Attacchi Italia, Uh, con la campagna Riprendiamoci il Comune, che mira alla risocializzazione, ripubblicizzazione e risocializzazione di Cassa Depositi e Prestiti. Cioè, uh, appunto, come dicevo, Cassa Depositi e Prestiti nasce come un'entità uh, che aveva lo scopo proprio di finanziare, di, con di concedere a prestiti a tasso agevolato ai comuni per adempiere le proprie funzioni di interesse pubblico. Mentre successivamente è stata pri privatizzata formalmente, nel senso è diventata una S.P.A. Ma in realtà anche nella sostanza, nel senso che poi um, è stata gestita con modalità tali da ricercare il profitto dell'ente piuttosto che il finanziamento appunto, delle, delle funzioni di interesse pubblico. Quindi questo nonostante sia ancora per la maggior parte in proprietà dello Stato, del tesoro. Quindi... La richiesta che è stata fatta è stata intanto al comune di accollare i debiti allo Stato che non possono essere pagati perché appunto uh, i, i, i tassi di interesse praticati sui mutui sono oltre quello, quello che si può considerare legittimo. Ma... Poi, penso vada spiegato che a volte queste forme di finanziamento che i comuni fanno io ho più presente forse Torino, ma penso Napoli sia lo stesso, sono di grande complessità anche per gli stessi amministratori, quindi presumibilmente loro hanno firmato i contratti, poi per capire bene le conseguenze a lungo termine ci vuole un'elaborazione no? scientifica importante. Certo, infatti è stato quello che, quello che la consulta ha fatto, ma che del resto viene fatto anche in molte città d'Italia. La, la peculiarità del caso napoletano è stato il riconoscimento istituzionale appunto di questo lavoro, Uh, però uh, appunto in realtà anche uh, è, è sicuramente necessaria un, una forte competenza tecnica per analizzare queste materie ma anche ricordandosi che non, è, non, si, non ci si limita a quello nel senso è necessaria la competenza tecnica per poter rendere possibile una valutazione politica da parte degli abitanti e degli abitanti infatti a partire un po' da quello che era stato fatto anche nel comune di Livorno, ehm, un'altra attività che ha fatto la consulta è stato quella del bilancio esplicato, cioè rendere comprensibile il, il bilancio a chiunque, in modo che si potessero evincere poi quali le, le scelte politiche di fondo che c'erano state e che si sarebbero potute fare. Quindi sicuramente appunto in tanti casi, come dicevo, il debito si genera per, per prestiti che vengono contratti a condizioni inique e che poi eh, generano ovviamente, non, vanno che, non fanno altro che incrementare il debito perché chiaramente eh, ci sono dei tassi di interesse e molto spesso quello che viene pagato, quello che viene saldato da parte del comune non fa altro che andare a coprire l'interesse senza mai arrivare a coprire il capitale che poi quello che succede anche a livello diciamo più elevato a livello statale e quindi quello che diciamo, più nell'immediato si è richiesto è stato questo ma anche come inizio eh, simbolico appunto di una politica che, che andasse a restituire le risorse che poi nel caso di cassa depositi e prestiti sono risorse che vengono soprattutto dal piccolo risparmio perché sono soprattutto il risparmio postale il famoso libretto postale della nonna per il, per il nifoso e per le robe là. Esattamente. E quindi di restituirlo alla collettività in modo appunto come cassa, come fondo che possa essere gestito in modo partecipato. Questa è stata una prima, ma ripeto poi quello che c'è di fondo è, il, è mettere in questione il sistema del debito e le politiche di austerità come qualcosa che, sono, qualcosa che è necessario necessaria che è presentata come una necessità assoluta, in realtà è una scelta politica di aver reagito a delle crisi eh, limitando la spesa pubblica, in particolare la spesa sociale, così come quella di continuare ad adempiere un debito che mano a mano sta impedendo eh, appunto politicamente non per... Uh, una necessità naturale sta impedendo di, di, di pagare, di investire le risorse necessarie per poi raggiungere finalità uh, intanto di sopravvivenza ma anche di uguaglianza e di giustizia sociale. Benissimo, tutto molto chiaro, ti, ti chiederei come ultimo punto da toccare che riguarda proprio l'obiettivo di questo ciclo, se nascesse un nuovo soggetto, un nuovo partito, eccetera, eccetera, in che maniera, secondo te, dovrebbe farsi carico di questi temi, in che maniera assumere un profilo programmatico che sia qualcosa, non soltanto per farsi vedere, ma veramente funzionale alle lotte dal basso, al riconoscimento dei diritti di cittadinanza e del, dello spirito delle istanze, dei, dei beni comuni partecipati, secondo te cosa dovrebbero fare?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 e che magari ehm, di per sé hanno rigettato poi l'ipotesi di un soggetto politico però eh, sicuramente a mio avviso un dialogo è possibile secondo me anche è giusto che sia dialettico nel senso che chiaramente non, uh, non si arriva a una posizione unitaria sulla, sulle forme dell'azione politica ma in fondo meglio così però uh, credo che quello che ci sia da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 ripartire dalle pratiche cioè per quanto tante volte ci sia una critica di, di chi dice che queste esperienze comunitarie non, non riescano ad andare poi al di là di una piccola scala di un piccolo spazio e che comunque saranno scavalcate dagli eventi eccetera eh, critica che sicuramente può essere in parte vera eh, secondo me è importante però da queste esperienze cogliere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 appunto di, di vivere e eh, eh, di avere anche delle risorse a disposizione, si possa poi arrivare a fare delle proposte di più ampio spettro, di più ampio raggio, che però si confrontino con le difficoltà concrete della democrazia, che sono quelle ovviamente, che sono anche quelle di cui ovviamente ci si trova di fronte quando si deve gestire anche un semplice spazio o una semplice cassa una semplice attività mutualistica, quindi uh, il confronto costante con le pratiche può spesso aiutare a capire le difficoltà uh, e, e come si, si può arrivare a delle soluzioni condivise a partire da punti di vista diversi ed eterogenei. Bene, se si può sintetizzare un po' quello che hai detto, puoi dimmi tu se è corretto, a parte quello che hai detto prima sul sussumere l'apporto tecnico in un processo partecipato, il rapporto fra un eventuale nuovo soggetto, che vedremo se verrà, insomma, eh, dovrebbe essere di dialogo con queste realtà, di acquisizione e considerazione dei contenuti e anche sussunzione magari della metodologia di un processo partecipato. Capito bene? Sì, certo. Confronto con le pratiche. Sussunzione poi può avere anche un significato negativo. Sì, sì, chiaro, chiaro, chiaro, chiaro. diciamo acquisizione interessata. Sì, Bene, sì. se hai qualcos'altro da aggiungere, diciamocelo. Um, no, non credo di avere altro, anzi penso di aver parlato già abbastanza. E grazie di tutto. Perfetto, tutto molto chiaro. Grazie a te, da tutti noi, dall'urgenza, e ciao a tutti quelli che ci ascoltano, Grazie Maria Francesca e alla prossima. Grazie, grazie a tutti.